Com'è Ivo? Si sente crack nei bancali? Cos'è che si sente detto? Ma scusa se mettiamo su un foglio marrone magari non si vede e Perché l'ho fatta un po' veloce raga no, eh, io, io vado Ciao! ragazzi siamo qui a casa del michelino molteni la cosiddetta pista downhill che ha costruito in quarantena arriva po, po, po. è arrivato a veramente a ultimarla l'ha bellita, ha costruito delle nuove feature e con Ivo siamo venuti finalmente a provarla cioè, po, po, po, po. ci ha detto Toto o oh, ti faccio una pista da downhill che guarda neanche no, no, al no, mottolino no. la trovi così in realtà lui ha fatto un video proprio su tutta la costruzione di quest'ultimo pezzo e la prova che facciamo della pista in alto a destra trovate il suo video fammi dare la voglia che è di provarla che bella giornata sono contento dai andiamo a provare. dai dai vai, dai vai. Vorrei dire no. ma questa qua è la barca di plastica Che è finita sulla Repubblica eh. Ma c'è puzza di scoreggia qua eh, Ho bisogno di fare un course check velocissimo Narrami tutto quello che c'è in questa pista Allora qua c'è la partenza. partenza sotto al caco Prima parabolichina piccola okay. Qua c'è una piccola rientranza Trettoia pericolosa Primo droppettino minuscolo Intanto io caco E porta <ride> direttamente al famoso salto dei piselli Mega drop Mega Oh no, Madonna mia che infine. rischio Parabolica lunga così, 15 eh, metri eh, Per eh. evitare di finire in strada eh. Altro drop che porta alla discesa Si va giù al balcone Qua si pesta la testa quasi Quindi deve dopo scendere dopo. così E per finire ragazzi Al mega salto finale C'è il salto del rip kick ragazzi che abbiamo portato e montato stamattina Vi voglio solo far notare come cavolo è appoggiata la rampa Chiodi che spuntano da ogni dove, c'è una pianta sull'atterraggio, ma è del mestiere questo. Non so, non so di caso. Non sono da di caso. ragazzi. Questo è il course preview della casa di Michele Molteni. Dai, dai, dai, si parte sotto il caco. Qui si frena, la passerella si stringe. Poi drop, salto dei giselli che da su questa mega parabola e si pedala tutto, ci si abbassa per un mega flippone attaccati! Oh mio Dio! Eh! No, Madonna Sì ma oh, sì, bella la tua pista downhill. Eh. Chiamiamolo pure come oh. vuoi te, chiamiamolo pure downhill. Se no. Ma ti portiamo beh, a fare downhill domani. Come esattamente? Andiamo al Cosa? mottolino! Andiamo al mottolino! No, sei addio. Andiamo, basta, andata! Ragazzi siamo tornati finalmente a Livigno e come vi ho detto poco fa non è scappato assolutamente no Sì sono appena uscito dal, ah, da quel cantiere lì raga e eh, purtroppo eh. sono qua a lavorare io eh. Eh. Come vanno i lavori? Ah, siamo sì, arrivati più o meno a metà lavoro, adesso vediamo se riusciamo per settembre a finire Spiegami una cosa tu veramente eri convinto quando hai fatto pista downhill salto dei piselli che quella era una pista downhill? Eeeh Costa ma snaga la Sì A costa ma snaga quella A costa Masnaga? lì è l'unica pista, attenzione Prima di tutto ragazzi Dobbiamo vestirlo in maniera appropriata Siamo venuti qua davanti al dottor Rent, dove noleggiamo tutto Gli diamo bici, protezione, tutto Ma quindi mi dai anche tipo il patello? Lui ha bisogno di tutto Eh neofita 100% Lui Quindi ha anche il patello <ride> Ragazzi al dottor rent al mottolino potete noleggiare qualsiasi tipo di bici Dalle DH a bici un po' più da freeride, e-bike, qualsiasi cosa C'è la possibilità di noleggiare e basta oppure noleggiare e prendere direttamente lo ski pass Col pacchetto all inclusive in cui avete dentro bici e tutte le protezioni E se prenotate direttamente dal link che vi lascio nella descrizione ragazzi Online avrete anche uno sconto rispetto che a venire a noleggiare direttamente qua Ciao no, grazie yeah. speciale per lui eh guardate qua guarda. uh! solo per il Michelino uh! Madonna, Madonna viola, sì. Madonna, sì. viola. Ah, Madonna, solo... viola. Madonna, Madonna viola eh. Madonna viola Madonna viola non ci vuole messaggio ragazzi adesso vi faccio vedere come Miki si è messo la mascherina con sotto gli occhiali no perché è sbagliata no, tu, casa tua Ah perché si vedono gli occhiali Alboreto vieni a fargli lezione un attimo, spiegagli tu che sei un maestro Quando vedi qualcosa, una curva, guarda il dirupo Ciao a tutti, è stato bello Vai Vai Vai merda! Vai Vai ma va troppo Va troppo qua! Vai troppo piano ha detto Ivo! Vai ma quanto gli stai vicino! Porca Vai Porca Vai Guardalo lì, bravo! Madonna, ti stavo prendendo con la ruota, Michi! Guardalo lì, che prova anche lui a buttare... Guardalo! Oh, ma questo qua va fortissimo, Ivo! Questo qua ti ha la ruota, eh! Piano qua, Toto! Grazie, Michi, di avvisarmi! Fa, fa quasi ridere, eh! <ride> Pazzeschi, sti satti raga! Se sono ne fatto neanche uno! Vai, Michi! Sorpasso, il tuo primo sorpasso, Michi! Madonna, il primo sorpasso di una persona ferma, però! Oh, guarda! Michi ha saltato Tanto ho sentito il vuoto come in aereo Sei lento Miki! Uh, Siccome mi sembra che l'intertenimento in questo momento sta scarseggiando Adesso facciamo andare avanti il Michelino Chi non lo sorpassa entro la fine di queste sei curve Si becca un bello vi. scappellotto Scappellotti da Ivo Sì però raga sorpassatemi magari eh. No umano, sì, vabbè! Sorpassatelo Sorpassatelo Porca troia. Eh ma non vale così pezzi di merda Sorpassatelo Bastanti. Alboreto sorpassa! Sorpassatelo! No! no. L Alboreto! L Alboreto non l'ha sorpassato! Vivo! In ginocchio! In ginocchio! In ginocchio! Dai recupero fino alla fine tirato Vai vai, vai. Recupera Recupera estremo uh, oh, oh, oh. Taglia tutto Taglia taglia Li abbiamo superati Ce l'abbiamo fatta Le abbiamo superati Madonna che è resata Minchia Minchia ce l'hai fatta Incastro reto o non incastro reto Dai Forte Cioè, Ivo mi ha costretto a provare 7 corcola di H. So già che non girerà per un cast, ma fa niente. Madonna! Non era neanche troppo lontano. C'era, eh? Non spingere ancora di più flip. Forte flip, dai! Porca oh, tro... Che stecca! C'ho il mal di testa perenne adesso. Aia, mi dissocio! Facciamo una più lontana, facciamone una un po' più vicino, aspetta, ok vai, allora aspetta eh, perciò. togli una mano vai, togli una mano, perfetto, perfetto, guarda se va bene Minchia è bella <ride> <ride> Minchia che bella lisce Qui che, che montagna rossa c'è qua? Bella. Bello! Madonna che figata, sto pezzettino nuovo! Uh. Uh, il michelino l'abbiamo fatto andare giù perché qui si ammazza. Se no. il buon Ivo ha già girato quel bottonino. Io era ormai un anno che non ci venivo e hanno cambiato tutta la linea, quella slopsa e il grossa. Quindi il buon Ivo adesso mi darà il velocità. Vada, bel bambino! Attenzione, Ivello, 3-7 al drop subito alla prima? Ah no, peccato Ciao amici Ciao Abbiamo flippato anche alla prima qua. I veri fan sapranno che proprio in questo punto, ragazzi, l'anno scorso abbiamo fatto una gara di sgommate con quell'essere là in mezzo. E io adesso voglio vedere che il Miki mi sgomma meglio dell'alboreto dell'anno scorso. Che pessimi! <ride> Alboreto un corso, ragazzi! Vediamo! Madonna! Peggio dell'anno scorso! Meglio dei Mickey Meglio dell'alboreto, Miki! Meglio! Ah! Madonna Che cazzo! Imbarazzante l'hai fatta meglio dell'alboreto Mangia la polvere Albi No sei veramente imbarazzante Va il segno. Oh va che vero! No no Violento reto Michi scappa che quello lì è cattivo Vai tu Vedi che là in fondo ci sono due saltoni Tu adesso vai là Ti metti più o meno in centro al salto in piedi E ti diamo il 5 A fare fatto boy. Michi Miglialino Bella miglialino Idratata sì, no, senza una mano, senza una mano atterrato, ma... siamo in cerca della piscina, molto labirintoso. Questo tempo, ragazzi, mamma mia, abbiamo, trovata. abbiamo trovato la piscina, ragazzi. Che lo stile non va a dire io <ride> raga che c'ho sempre ma, ma sempre però yeah. è una questione di principio il mostro l'alborete è la sua <ride> posizione naturale mamma mia è difficile qua <ride> bussa bussa <Busa. ride> vedi? <ride> Guarda, guardate come se la gode Non lei. fa un cazzo, non edita Non, non fa, fa niente, l'unica cosa è venire qua a godersi Quello che stai tirando fuori tu Dal tuo canale, guarda il pezzo Come altro. al solito ragazzi il mottolino si rivela Una garanzia dal punto di vista Del riding e soprattutto dei party laps Ragazzi, se voi volete venire a girare Girare tutti in trenino, far casino Di qua di là, divertimento assicurato Comunque ragazzi in descrizione ci sono tutti i link Per venire a noleggiare bici Comprare bike pass eccetera. Ragazzi ci vediamo quando? Al prossimo video